Terrare in Fortnite per ottenere fin da subito oggetti rari ed epici Mi sono un po' informato online di vedendo diversi video di altri youtubers Per cercare di mettere assieme tutte le informazioni migliori per trovare il land spot migliore Nel caso ne trovassi altri poi faremo altri video a riguardo Prima solo ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto E di attivare soprattutto la campanellina altrimenti vi perderete tutti i prossimi video E noi ragazzi andiamo in game Ragazzi la zona di cui voglio parlarvi oggi è quella sotto Bump, Questa qui che ho segnato io La zona in questione ragazzi il lo dico per i POG e a tutti gli effetti Flash Factory. Eh, diciamo che quel water lì ce lo può ben indicare. La prima cosa che vi dico di fare è la importante probabilmente se il bus ci passa in zona è di raccogliere immediatamente un'arma ragazzi Perché di solito qui una o due persone le incontrate quasi fisso Una volta che date uno sguardo in giro e siate sicuri che non c'è nessuno Allora potete iniziare a tutti gli effetti a lutare un attimo La parte fondamentale di questo giro ragazzi che dovremmo fare è quella di cercare delle ceste Vi dico subito le posizioni principali Di solito ce n'è una qui sopra che stavolta manca Ce n'è un'altra qui sotto e anche stavolta manca ma c'è anche qui eh. Velocemente Andate anche sul lato sinistro della fabbrica per vedere se c'è altro Di solito si trovano loot interessanti Stavolta mi pare che siamo stati un po' sfortunati Controllate sempre casse di munizioni Qui ne esponono un bel po' E di solito avete la fortuna di trovare una cassa di munizioni super Che vi può dare anche pozze e cose di questo tipo Qui c'è un'altra cesta e stavolta fortunatamente esponata Qui controllate l'oggettino nel container Perfetto un medikit E in quest'altro container ci dovrebbe essere un'altra cesta ancora In tutto ragazzi senza troppi sforzi dovreste trovare 5 ceste. Che ragazzi per il nostro giro per fare in modo che tutto fili liscio dovrebbero assicurarvi almeno un assalto comune va bene craftabile Un makeshift shotgun quindi un fucile a pompa craftabile come il nostro va bene anche non comune E una mitraglietta come la nostra va bene anche non comune L'importante è che siano tutti oggetti craftabili qui tra l'altro c'è un tizio noi non perderemo tempo e lo elimineremo Ops, mi ha fatto male però GG per te Ah, tra l'altro ci ha dato anche un... Un assalto migliore va bene Una volta che avremo eliminato un po' di fastidi dalla zona Una cosa molto importante da fare è andare da questo NPC ragazzi Che è probabilmente una delle due parti Più importanti di questo giro Parlando con Bando Lenti infatti ragazzi come potete vedere Avete l'occasione di ottenere un pump Direttamente da lei Pagando solo 95 lingotti Oppure nel nostro caso potremmo farmare componenti meccaniche Per fare l'upgrade del nostro fucile a pompa A uno spas Facciamo caso che vogliamo essere un po' più veloci e comprare direttamente Il fucile a pompa Sostituiamo e lasciamo lì la nostra arma, dato che in realtà ragazzi Le componenti meccaniche ci servono per fare Un'altra cosa, P90 volendo O ancora ragazzi, potremmo voler fare Uno SCAR per dire E quindi noi potremmo potenziare sempre da questo NPC per soli 50 lingotti Il nostro fucile d'assalto e tenerlo pronto Quindi per un potenziamento con uno SCAR Sta di fatto che però io stavolta vorrei fare Un P90, quindi velocemente Prendiamo le componenti meccaniche, la prima Easy easy è qui, una volta distrutto Questo mobile, un'altra componente meccanica Si trova dietro questo camion e quindi possiamo farmare realtà diverse perché andiamo leggermente avanti col camion Prendiamo questa componente meccanica, riprendiamo il camion, schiantiamoci dietro quest'altro camion con un po' più di prepotenza v Voi se lo fate direttamente eh, vi riesce meglio Una volta fatto basta spostare quest'altro e abbiamo un'altra componente meccanica Di solito lì sopra spona una cesta, stavolta siamo stati fortunati ed è sponata Passiamoci sopra con tutta la potenza del camion in modo da sfondarla velocemente Ce l'abbiamo, perfetto Un'altra componente meccanica come potrete ben immaginare si può ottenere sfondando quest'altri resti della macchina. Prendiamo il camion e da ora ragazzi, il giro. Vi farò vedere io come l'ho personalizzato. Voi volendo potreste anche decidere di andare a Slurpy Swamp, ma io cercherò di prendere quest'altra strada da risalire. Tra l'altro, una volta che uscite ragazzi da Flash Factory, cercando di essere più veloci di come ho fatto io, dovrete sempre controllare dove è la safe. In questo caso io sono stato un po' sfortunato e si trova in una zona lontana rispetto alla nostra, ma non è un problema. Qui volendo potreste farmare altri pezzi e altre componenti meccaniche, io le prenderò al volo. Ecco qui una. Prendiamo questa macchina e vi faccio vedere un altro punto interessante dove andare tra l'altro qui sponano sempre animali ragazzi e in questo caso siamo stati fortunati perché con la safe sappiamo di preciso le loro posizioni gli animali però non sono tanto interessanti per la loro carne in questo caso in safe sì ma principalmente per le ossa qui dato che sponano degli animali possiamo trovare diverse ossa con le quali vi farò vedere cosa craftiamo qui tra l'altro alla gas station ci sono anche questi barilotti di slurp che vi consiglio comunque di fare nel caso non siate full come nel nostro caso ma c'è tra l'altro una chest qui vi faccio anche vedere ragazzi velocemente di solito sponano cesta è, è un oggetto, lo prendo al volo Per vedere se c'è qualcosa di interessante No vabbè sto bene così, ora tralasciando Ragazzi che sono nella tempesta, un altro Passo fondamentale da fare assolutamente In questo giro, per permetterci di Farlo più volte, è parlare Con questo NPC che ora vi faccio vedere L'NPC in questione si trova vicino a questa zona Di legno, più o meno poco dopo la diga Se continuate a guidare lo trovate E ora vi farò capire subito perché è importante Noi abbiamo speso diversi lingotti per potenziare Le nostre armi, per ottenere anche subito lo spas Parlando infatti con Kyle, quest'ultimo ci permetterà o di fare una challenge De 120 lingotti distruggendo alberi O semplicemente prendendo del legno Noi scegliamo quella di distruggere alberi e confermiamo Intanto io qui ne approfitto anche per fare Il mio P90 E anche per fare il mio Primer Rifle Capirete bene ragazzi che ottenere questo loot in ogni game Senza fare quasi nulla Beh non è male Ora ragazzi la challenge se vi ricordate ci diceva di distruggere alberi Noi potremo farlo molto facilmente Utilizzando semplicemente l'auto Infatti ragazzi come potete vedere passando sopra Gli alberi più piccoli noi potremo Continuare a fare la sfida Questo ci permetterà In poco tempo Di riottenere Una parte O comunque una buona parte A dire la tutta Dei lingotti che abbiamo speso Ovviamente ragazzi Come potrete ben immaginare Questa è una fase fondamentale Per poter fare questo giro Più volte Perché il nostro giro Per ottenere le armi Si basa molto Sul utilizzare ingotti. Quindi se ogni game Non ne otteniamo altri Ovviamente ci troviamo Veramente in difficoltà Ripeto il giro ragazzi L'importante è che parte Da Flash Factory Per il primo NPC Poi per riottenere Tenere lingotti voi potete scegliere quale Giro volete parlare con le NPC che volete Io vi ho fatto vedere semplicemente quello che a parer Mio è tra i più semplici e più veloci Perché come potete vedere distruggere alberi Specialmente con un'auto mentre si scappa anche Dalla safe nel nostro caso è piuttosto veloce Il loot nonostante tutto non è male siamo rimasti In safe per molto tempo eppure siamo quasi Full con due pozze grandi nel nostro caso Ovviamente poi dipendentemente dalla fortuna che avete Le cose varieranno un po' a questo punto Ragazzi dovremmo essere a posto se voi siete molto Più veloci rispetto a come ho fatto io Letteralmente vi trovate un ottimo loot a anche quando sono rimaste diverse persone in game Stavolta io sono stato lento anche perché ho dovuto spiegarvi tutti i passaggi da fare L'unico problema ragazzi che ho ritrovato però di questo giro È il fatto che noi ci ritroviamo sempre senza materiali Perché a tutti gli effetti non ne farmiamo Infatti la cosa che si dovrebbe fare a questo punto a parer mio È quella di eliminare nemici Un paio di kill ce le dobbiamo fare per assicurarci proprio quei materiali che ci mancano Puntando sulla potenza del nostro armamentario Che in questo caso non è davvero niente male È un problema se mi aggiungo? No eh? Ma guardano me, eh, sti tizi. Mi sono preso troppi scudi e ho lasciato un po' indietro cose che avrebbero potuto curarmi la vita. Ok, ragazzi, ho trovato un medikit al volo. E pensandoci, mettermi in un cespuglio con la mia skin che fa vedere le orecchie non è una grande idea. Uno contro uno? Mmm... Oh man Ti è andata maluccio Vi rifaccio ragazzi Lo stesso giro Senza spiegarvi Tutte le cose Per farvi vedere Che effettivamente Si può fare Di nuovo Però più velocemente um. Sorry what Ah l'ho investito Poverino Vabbè è un bot tipo È mezzo bot Sì Immagino proprio di sì Cavolo mi sono fatto fare pure danno Ok ragazzi il giro è stato fatto Non ci è andata male comunque E stavolta vorrei provare a fare questa cosa Sia fare la sfida di picconare del legno Dovremmo farne 200 Che però in questa zona vi faccio vedere Distruggendo queste strutture qui del legno È mo veramente molto semplice Questi tronchi in realtà perché strutture e legno Oh cavolo Ovviamente poi qua Oh qua raga fisso incontro un nemico Quindi state attenti perché se ne incontrano veramente di continuo Poi non so perché ma sto game mi è andata molto bene Sto incontrando tutti i bot ma va ok e Dopo aver fatto ragazzi la sfida di ottenere il legno Semplicemente prendiamo anche quella di distruggere gli alberi Ricordate sempre che più piccoli potete distruggerli semplicemente passandoci sopra Come in questo caso Intanto ragazzi ho fatto anche la sfida degli alberi Come potete vedere in questo caso uh, uh, Fra fra fra fra fra fra calmo eh, Cavolo mi stanco Cercando di prendere un altro tizio con l'arco Eh, Bro quella kill era mia eh calmati Permesso scusami uno Bella bro E Mamma mia la mia mira Certe volte Devo modificare la sensibilità Ragazzi Ma tu non è che mi puoi dare Qualche altra sfida Tipo Ok Ok Una kill fatta questo non ha capito che non c'è più nessuno Vabbè ripperotti pure per te Bello sto loot Vai vai baggio proprio Io tra l'altro ragazzi continuo a fare taglie Così magari mi rifaccio tutti i lingotti che ho speso prima Ovviamente questo è un approccio molto più aggressivo Però ragazzi ogni tanto tra una partita e l'altra ve lo consiglio di fare Così almeno riuscite anche sempre ad andare in positivo con uh, i lingotti Carino bro Uh Ma è pericoloso lì e l'arco eh Siamo calmi Siamo calmi Ma come è aggressivo? Uh grazie di avermi dato una spintarella Ti vedo 48 serio 33 Ah tra l'altro questo è quello della taglia Vabbè GG man Ragazzi come avete visto abbiamo fatto Un botto di kill, abbiamo fin da subito un ottimo loot E soprattutto siamo riusciti a farci stavolta Un botto, un botto di lingotti Credo di aver fatto 4 o 5 sfide Tra taglie e sfide semplici Quindi ragazzi l'avete visto, questo giro che facciamo È davvero top, vi permette di ottenere Fin da subito armi davvero molto Forti senza fare granché È un giro comunque sicuro, l'ho detto Serve per assicurarsi una win, però se siete Fortunati come nel mio caso, riuscite a fare Veramente un botto di lingotti facendo diverse Sfide e taglie e magari se vi capita la lobby pure un po' più così Riuscite a fare anche diverse kill Questo è quanto ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se è così droppate un like Ma soprattutto iscrivetevi al canale Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto Attivate la campanellina Per non perdere i prossimi video E noi boys ci becchiamo alla prossima